C'è un argomento che non viene trattato spessissimo ehm, riguardo alla calibrazione del monitor e dei display. Allora, eh, intanto vi invito ad andare a dare un'occhiata a quello che ha già scritto Piki Hamilton sul suo blog riguardo alla calibrazione. C'è però un'altra cosetta che, nella, che io negli anni ho sempre fatto fatica a controllare. Allora spero di potervi dare la mia esperienza perché possa essere utile a qualcuno normalmente succede di avere più di un display quindi come faccio a fare in modo che il colore sia il più consistente possibile su tutti i display che ci sono nel mio caso ho tre display allora io procedo in questo modo, eh, passo alla profilatura del display più importante, che nel mio caso è quello della, della Cintiq, quello che guardo di più, quello del quale mi fiderò. E decido, eh, siccome la Cintiq ha un'ottima un qualità questa, decido di impostare il punto bianco eh, che voglio. Siccome ho notato che questa Cintiq ha un punto bianco molto vicino ai 6500, quindi... In pratica faccio una prima calibrazione sul monitor migliore che ho impostando i valori che voglio, quindi per esempio appunto D65, 120 e faccio avanti, eh, in genere uso le impostazioni predefinite, eh, l'ICC uso la versione 2 però preferisco scegliere tabella. Comunque al di là di questo eh, scelgo anche una patch di colori medie in maniera che ce ne siano di più, faccio avanti, eh, cerco di dirgli di usare questo controllo automatico del display che se funziona con il vostro display è meglio perché ci pensa lui a, da, a dare le impostazioni di contrasto controlli RGB e luminosità al display, li modifica, procedo con la misurazione e con la calibrazione. Metto in pausa questo video e ci rivediamo quando la calibrazione è finita. Ecco, adesso la calibrazione è terminata. Posso fare avanti e qui posso dare un'occhiata ai risultati. E, ehm, adesso faccio avanti di nuovo. Gli posso dare un nome. Si intica, ci mette la data, lasciategliela pure. E eh, salvo il profilo, guardate bene questi dati, mi viene scritto quello che ho chiesto, volevo un D65, 6500 Kelvin, ho ottenuto 6508 Kelvin che è più che perfetto e la eh, è di 120, ne ho 122, per cui benissimo, è praticamente questo è segno di un monitor di buona qualità, che quando gli si chiede qualcosa alla, alla calibrazione si ottiene esattamente quel qualcosa, e a questo punto il, il profilo è stato salvato, è stato assegnato, volendo si può andare a fare il controllo qualità del display anche, proviamo, avvia una misurazione, vediamo se mi lascia fare il controllo qualità del display adesso lo posiziono al centro dello schermo, faccio avanti adesso in teoria il controllo di qualità cosa fa? mostra un po' di patch di colore dopodiché verifica il calibratore, misura i colori rispetto a quelli che sono stati chiesti e verifica quanto sono distanti i colori mostrati da quelli chiesti e vi dà quindi anche un valore di errore per ciascun colore può essere interessante appunto adesso fatto questo lavoro potete avere un'idea di quali colori sono più sbagliati diciamo eh, quindi se io adesso faccio avanti vedete di ogni colore vi dice il delta e il delta e è quanto è fuori rispetto alla al colore richiesto. Quindi vi evidenza quelli peggiori. Questo qua per esempio ha un delta E di 2,2. Tenete conto che un delta E di 2 è già presso, cioè sotto il 2 è visibile a occhio nudo solo da chi ha davvero molto molto occhio. Un delta e inferiore a 5 è comunque accettabile quindi che il valore peggiore sia un delta e di 2,2 è segno di un ottimo monitor insomma è curioso che si tratti di due grigi quindi probabilmente non è molto neutro il bianco ottenuto comunque questo è per darvi un'idea una volta fatta la prima profilazione come mi comporto per gli altri monitor mi sposto, sposto la finestra da un'altra parte Adesso mi sono spostato sull'altro monitor. Come faccio la profilazione di quest'altro monitor? Ora ogni monitor ha le sue impostazioni fisiche, diciamo, da regolare sul display, quindi voi dovete conoscere il vostro. Andate nelle impostazioni del colore e di solito c'è sempre la possibilità di scegliere eh, colore ehm, caldo, freddo, utente. Voi dovete provarli tutti fino a trovare l'impostazione base del monitor, quella che va più vicino ai valori vostri. Adesso che li sapete, che sono 6500 e 100 di luminosità, avete sempre a disposizione la possibilità di utilizzare quel patch bianco da spostare su un altro monitor, qui c'è scritto solo custom warm medium, cool, ma a volte c'è proprio scritto 6500, 7200 eh, in realtà la maggior parte delle volte comunque quei numeri non corrispondono assolutamente soprattutto se il monitor ha una certa età quindi voi sapete che volete 6500 avete la possibilità di utilizzare quel patch bianco utilizzatelo, spostatelo sull'altro monitor, fate misura e cercate prima di tutto di portare il monitor con le, con le sue impostazioni di menu nella situazione più vicina a quella che volete voi. In maniera che dopo la calibrazione debba fare meno strada per arrivare al punto che desiderate voi. Punto bianco, invece di scegliere un punto bianco ben definito, eh, cerco di dire misura. Vale a dire voglio il punto bianco misurato su un secondo display. Vedete? Secondo display. Premo patch bianco, questo patch bianco lo devo trascinare nell'altro monitor, quindi adesso lo vedrete scomparire dal, uh, dal vostro video. Prendo il mio profilatore, lo appoggio sopra al, uh, al patch sul, uh, sul monitor che ho configurato per primo, quindi sulla mia Cintiq, e premo misura. Adesso è misurato, ha misurato la luminanza e il punto bianco, faccio conserva misurazione e quindi scelgo punto bianco da misurazione e luminanza di nuovo eh, da misurazione. Di nuovo misura, secondo display, patch bianco, spostate la patch bianca sull'altro display, premete misura ed ecco che me l'ha misurata, di 121 invece che di 120, ma insomma cambia ben poco. E adesso posso fare conserva misurazione ed ecco qua, oh, eh, torno ad ingrandirvi la prima finestra, ecco qua quindi che ho il punto bianco da misurazione, la luminanza da misurazione e adesso non devo fare altro che fare avanti e procedere con la calibrazione dello schermo e vado a fare la profilazione del secondo display. Dopo aver richiesto di utilizzare il punto bianco vedete il calibratore dove si trova dopo avergli chiesto di utilizzare il punto bianco del primo display quindi adesso farà la profilazione ma cercherà di riprodurre il punto bianco e la luminanza del primo display procedendo in questo modo è quello col quale ho ottenuto i migliori risultati di coordinamento tra, eh, nel mio caso, tre monitor quindi in pratica parto dal monitor che mi interessa di più, quello del quale mi fiderò di più, dopodiché passo al secondo. Una volta che avrò fatto il secondo monitor con queste caratteristiche, andrò dopo a calibrare il terzo monitor. Procedendo in questo modo sono riuscito ad ottenere i risultati migliori, nel senso di avere tre monitor che si somigliano il più possibile ovviamente la perfezione non c'è tra l'altro appunto con tre monitor di tre marchi diversi e, e con caratteristiche diverse è ancora più difficile però in ogni caso eh, è una cosa importante perché la maggior parte di noi eh, quando lavoriamo con una Synthic finiamo per avere sempre due display la Synthic e quell'altro in genere la Synthic ha eh, un buon display tranne alcuni modelli e quindi di solito è quella sulla quale si fa più affidamento, però non è un buon motivo per non avere calibrato a dovere anche gli altri. Ecco. Quindi a seconda del software di calibrazione che avete, io ho questo i1 come calibratore, però ce n'è anche di altri marchi. Ma ricordatevi di possibilmente di o ve li segnate eh, su carta, eh, quindi segnate... I kelvin e la luminanza del, um, ottenuta dal display che più vi importa e poi li mettete a mano sugli altri, oppure potete usare questa funzione appunto che si chiama da, da, una, da secondo display e lo andate a misurare spostando la patch sullo schermo giusto e in questo modo si comportano in maniera molto simile e avete dei risultati corrispondenti. Spesso invece ci si trova ad avere un display magari attorno ai 6.000, quell'altro sui 7.200 e, due, e uno lo guardiamo e ci pare tutto giallo, quell'altro lo guardiamo e ci pare tutto blu e il risultato è un disastro insomma. E adesso non devo fare altro che premere di nuovo inizio, spostare questa finestra sul terzo monitor. Si tratta di fare altro che procedere alla stessa maniera anche per il terzo monitor. Quindi ricordate l'opzione eh, patch bianco sull'altro monitor. Spero che possa essere stato utile, vi invito a guardare quello che ha già scritto Piki Hamilton sul suo blog riguardo alla calibrazione e anche su come farla senza un calibratore se non ce l'avete. Vi ringrazio e alla prossima, ciao ciao!